Di Gesù. E per noi è, sarebbe sempre stato un grande, grandissimo rompicapo se volessimo interpretare secondo un buon senso, secondo le nostre conoscenze. Però questa frase, queste frasi, queste alla cote di Gesù le ha dette in un momento particolare della storia degli, degli ebrei dell'epoca. Eh, apro una parentesi: se vi piacciono i nostri video, potete mettere like, farli circolare, o ovviamente, solo a chi può essere interessato a queste cose, dei vostri amici. E fratelli in fede e grazie per essere qua con noi a condividere questo cammino teologico bene ritorniamo a noi allora attenzione a questi punti quando noi leggiamo i detti dei padri volte e leggiamo il primo capitolo soprattutto il primo capitolo cioè la prima raccolta quindi chiamato il primo capitolo al di là che quale sia il primo il secondo il terzo il decimo pasuk, non è quello il problema noi dobbiamo stare molto attenti all'incipit della Mishnah di ciò che viene trasmesso, se no, non riusciamo a capire Matteo 23. Ve lo spiego subito perché è una cosa molto semplice. Cerco di andare piano e se è possibile riesco anche a mettere, magari qua di fianco una scala per ricordare quello che sto dicendo. Ovviamente con la grafia latina. Perché Avod iniziano chiaramente con il fatto che tutti Israele quello che poi dice in San 10, no? E eh, abbiamo visto, lo stiamo vedendo nel corso di ehm, soteriologia, che è tutto Israele, a parte il mondo futuro, va bene. E poi si comincia con Mosè, con Mosè, e dice Mo Mosè, chi bel, attenzione a questo termine, chi bel Torah, cioè ehm, ricevette, ecco, chi bel, no? Ricevette, la Torah. Mi Sinai, no? Nel Sinai, sul Sinai. E, attenti adesso, Mesharah la trasmise a Joshua, a Giosuè. Ecco, questo è l'inizio di tutto. Cioè, Mosè riceve la Torah, scritta orale, e la trasmette a Joshua. Ci siamo, questo biblicamente è accertato. Joshua, cosa fa di nuovo? bel? La trasmette a chi? A Ezeknim, cioè agli anziani, i famosi 70 anziani, vi ricordate? Ezeknim. E poi Ezeknim a Elevim, a, quindi a Nevim, ai, ai profeti, eccetera, eccetera, eccetera. Fino, ecco, alla Grande Assemblea. Alla Grande Assemblea. La Grande Assemblea era quella che all'epoca, all'epoca, diciamo, di... Esdra Neemia, Giosuè, Zorobabele, Giosuè eh, o Yoshua, chiamatelo come volete, era il quenga dell'epoca, siamo intorno al 440-400, no? Avanti era, avanti era volgare, poco prima, poco prima della, del comparire all'orizzonte di Alessandro, di Alessandro Magno. Andando avanti con questa. Con questa eh, con questa trasmissione, questa trasmissione che è definita Kibbel, tecnicamente definita Kibel, a un certo punto vediamo che Simone Azzadì, Simone è il giusto, fu uno dice, dei superstiti della grande, del grande, della grande assemblea, depositaria della Torah scrittorale su come viverla praticamente, e dà delle sentenze. Poi abbiamo Antignos di Soho, dice Chi bel ricevette, non dice la mesara, ricevette da Shimona Zadik. Quindi da Shimona Zadik, da Shimona giusto che aveva ricevuto dalla grande assemblea, riceve Antignos di Soho. Da Antignos di Soho, attenti adesso, abbiamo, comincia diciamo l'epoca dei Zugot cioè eh, eh, dei due maestri, non definiti ancora così comunque maestri che ricevono l'ordinazione e la tradizione l'ordinazione e la tradizione l'ordinazione con l'imposizione della mai, e la tradizione da Antignos di Soho e sono Yossè ben Yosser e Yossè ben Yohanan di Yerushalayim uno è di io e l'altro di Ierushai ricevettero anche loro, quindi Kibelu Mehem ricevettero da loro, ricevettero da loro la tradizione, cioè da Antignos e da Shimon Azadik, abbiamo visto. Bene, si va avanti sempre per coppie, si va avanti sempre per coppie e subito dopo chi riceve questa tradizione? Yoshua Ben Perakia e Nitai Arbali notare che non c'è nessun titolo prima di questi. Ci sono solo i nomi, come per Mosè, come per Giosuè, come per i 70 anziani. Solo i nomi. E andiamo avanti, sempre questi zugot, questa coppia, che rappresentavano le, le due, tra virgolette, scuole che portavano avanti tutta la tradizione della grande assemblea. Esdra, Nenea, Zorobave. Siamo in quel famoso periodo interbiblico poco, poco conosciuto dai cristiani e quindi si capisce poco adesso il Vangelo. Andiamo avanti. Yehuda ben Tabai e Shimon ben Satach. Altri due, ovviamente, che ricevono questa bel mesera, questa tradizione tramandata da Yoshua ben Parachia e da Nittai Arbalin. Chiaramente con l'imposizione delle mani. Poi si arriva agli ultimi, ai penultimi due. Shemayah e Aftaion la ricevono dai precedenti. Shemaya e Aftalion, chi no? Ricevono e, e poi dopo trasmettono chi ricevono chi? Ilel e Shamai. Siamo già ai tempi di Cristo. Sono gli ultimi due, anche lì col loro nome. Politicamente succede qualcosa. La presenza romana, l'assimilazione fa sì che il Lele Shammai, pur volendo trasmettere, la generazione che viene dopo non riesce a ricevere completamente questa tradizione perché nascono più scuole. Da queste due, dei Zugot, ereditati da i Lele Shammai, purtroppo nessuno recepisce ai, ai tempi di Gesù, quando Gesù viene nella pienezza dei tempi, questi tempi, questi tempi, per essere il garante di questa trasmissione, lo vedremo adesso, non c'è la possibilità di una trasmissione. Quindi più scuole cercano di annodare i fili pendenti. Queste due scuole, attenti adesso a questo ennesimo passaggio, mi raccomando, ascoltate il video, danno vita al fatto che il Sinedrio, il Sinedrio, che è l'istituzione degli anziani formati all'epoca da farisei, Sadducei, no? poi c'erano i sacerdoti, gli anziani di quello è il Sinedrio, Era, aveva come capo, come Roche, il Lel. L'altra scuola, normalmente, prendeva il tribunale vero e proprio, il bec la casa del giudizio. Sono due cose diverse? Sono due cose diverse. Come si chiamava? Dopo il Lel, il garante della tradizione che non era stata trasmessa completamente ma soprattutto non era stata ricevuta completamente da queste più scuole che poi alla fine alachicamente dovevano dare delle norme precise civili barra religiose, è la stessa cosa, politica e religione all'epoca, per vivere il popolo di Israele. Dovevano essere le scuole, e quindi con delle sentenze precise certe, non poteva una scuola dire una cosa e dirne un'altra. Quanti minuti doveva la farina essere impastata per avere mazzò so, di pelo? 18 minuti? Un'altra scuola diceva 17, l'altra 16. E quindi io cosa faccio? Ecco, chi è l'anello di congiunzione? Come veniva chiamato il capo del Sinedrio? Non più col nome proprio. C'è bisogno di un titolo. C'è bisogno di un titolo che garantisca la certezza che la trasmissione è in mano a dei dottori. Ebbene, un personaggio che noi conosciamo in Atti 5 che è Rabban, Rabbi, Rabban il nostro maestro Rabban Gam Gamaliele Azaken. Pensate che lui muore 18 anni prima dell'anno 70. 18 anni prima muore esattamente nell'anno in cui arrivano le, la prima legione romana la legge italica arriva a Cesarea. Cesaria, no? quella che noi chiamiamo Cesarea, quella sul mare la seconda arriverà nel 69 ovviamente, sempre con i maiali no? come da, vengono proprio da, da Gadara e, e, ed è la decima fretensis quella dello stretto lo stretto di Messina quindi qui cominciamo ad avere il capo del sinedrio si chiama Rabbi, perché Rabban, Rabban Gamaliel, Paolo ha studiato da, da lui e ha avuto l'ordinazione, Shimcha, la Shimcha, e quindi aveva i pieni poteri. Quindi era Rabbi pure lui, eh? ordinato dal sommo, dal sommo, dal sommo capo del, del sinedrio, che è Rabban Gamaliel Azaken, l'anziano. Da non confondere con Rabban Gamaliel di Yavne che è il nipote, perché, figlio, perché il figlio di Rabban di Rabban Gamaliel muore poi sono stati romani a ucciderlo. Mm. Sono stati romani a ucciderlo. Il figlio poi diventa, col nome del nonno, diventa capo del a Yavne del, del Sinedrio. Perché? Perché l'imperatore all'epoca generale. Vespasiano permette questa cosa permette, poi diventerà imperatore infatti poi dopo a Yavne e a Tveria dopo il, il, il Sinedrio continua. come era chiamato invece il capo dell'altra istituzione quella del noi diremmo del tribunale, Beddin lo chiamavano Av padre lo chiamavano padre e adesso Cosa ne pensa Gesù? Gesù, in questo nuovo Israele che, che crea, non per soppiantare l'altro, eh, ma perché diventi segno per la conversione di tutto il popolo, al versetto 8 ce l'avamo lasciati lì, 23,8, noi cioè ce l'avamo lasciati prima, cioè noi, noi non facciamo quello che loro dicono, bene, il concetto è sempre questa tradizione che passa, bene, dice, voi invece... Non siate chiamati rabbi. Come chiamano il capo? Del? Esatto, Sinelli. Uno sole, infatti, è notare che Matteo dice proprio rabbi. Avrebbe potuto dire la traduzione di rabbino, che non è maestro, ma è grande, mio grande. Rav, grav, maestoso, grande, di grande dignità. Dice, non, non, non vi fate chiamare rabbi. Prima istituzione. Solo uno è il vostro didascalo, in greco. Cioè uno solo, uno solo. È il vostro maestro. E lui il maestro. Perché il maestro aveva la pienezza della tradizione della Torah, orale scritta. La pienezza del potere, il maestro. Ma non è Rabbi il maestro, eh? Non è il maestro. Maestro è il More, solo che in greco noi traduciamo giustamente didascalo. Sì, lo so che tante volte voi dite, ah, ma c'è scritto nel Vangelo di Giovanni che è tradotto vuol dire maestro. No, non vuol dire maestro, vuol dire grande, vuol dire grande. Maestro è il capo, maestro era come lel, no? Li abbiamo visti i nomi: Antigonos, Yohanan, fino alla grande assemblea, versetto dopo, ancora meglio. E tra di voi, sulla Terra, non chiamate vostro Av, vostro padre. Chi era il padre? Non chiamate padre. Non chiamate vostro padre il capo del Bet Din. Perché uno solo è il capo del Bet Din, cioè il padre. Uno solo è il padre, sulla Terra. Il padre celeste. è lui che ha il titolo di padre. E poi, ultimo e non ultimo, e voi non siate, voi, chiamate guide. Guide, leader noi diremmo, no? Leader. Perché uno solo è leader, il Messia. Quindi Gesù sta dicendo che l'anello, come Matteo poi nel capitolo 1, nelle genealogie, quindi dà ragione a Matteo Gesù, sta dicendo che in quella genealogia, 14, 14, 14, è l'unico che ha scritto la Torah, adempia la Torah, ha l'autorità per farla vivere praticamente e non ai figli di Israele, e noi immeritatamente anche noi dovremmo fare la stessa cosa, ubbidire a Gesù Maestro, è solo Gesù. Questa è la spiegazione storica di questi tre versetti che sono oggettivamente per chi non prende sul serio queste notizie che grazie a Dio i eh, ci danno eh, diventano crux interpretorum, oltre che crux interpretum, è certo. Va bene, vi ringrazio, vi saluto, scusate, ma siamo stati un po' nei tempi, ma ci voleva, risentitela questa cosa, ciao!